Sì, grazie Presidente. Sarò molto breve perché questo ordine del giorno è molto, è molto semplice. Noi chiediamo con questo dispositivo eh, al Sindaco e alla Giunta, appunto, di farsi promotori al Parlamento italiano, proprio per eh, proseguire sulla strada della modifica della legge 21, proprio quella legge, appunto, eh, che va a normare la trazione animale per poter modificare questa legge e per poter poi permettere ai comuni, qualora chiaramente lo volessero, di intervenire chiaramente con una semplice ordinanza per eh, vietare il servizio attrazione animale, qualora chiaramente lo si volesse. Un'attività che si sta facendo in Senato con eh, il Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico, perciò su questo c'è un lavoro congiunto e, e mi dispiace che il centrodestra Fratelli d'Italia, che comunque in qualche modo insomma, eh, in questa seduta stia sventolando, diciamo, il vessillo del benessere animale, chiaramente su questo non si sia fatto avanti. Ecco, noi invece contiamo che il lavoro prosegua perché è un lavoro eh, che va avanti comunque da vent'anni. Noi come, come Movimento 5 Stelle chiaramente stiamo eh, premendo l'acceleratore proprio per cercare insomma, di arrivare nelle commissioni preposte e chiaramente arrivare a una modifica definitiva di questa legge Presidente legge che chiaramente permetterebbe come dicevo a tutti i comuni italiani insomma, di poter garantire il benessere degli animali eh, concludo Presidente leggo anche io a questo punto un, ehm, un titolo di un giornale appunto di Roma Today eh, Boccelle, Stalle e Scempio nel cuore di Villa Borghese soldi pubblici per vetturini privati praticamente eh, fu spesa una somma di 1.350.000 euro in una villa storica quella appunto Villa Borghese senza un permesso di costruire appunto eh, spendendo fondi pubblici per una categoria privata eh, fondi chiaramente eh, poi andati persi chiaramente un eh, bene dei cittadini quello che dovrebbe essere appunto eh, utilizzato utilizzando appunto dei, dei fondi dell'amministrazione bene che poi è stato comunque immediatamente perciò anche io a questo punto leggo eh, titoli digitali, che a differenza di, di eventuali promesse non realizzate, qui parliamo comunque di danni radiali abbastanza importanti. E chiaramente, oltre a questo, presidente, insomma, noi chiediamo dove eh, sia la seconda tranche mh, che l'assessore De Lillo doveva dare, il che non ha mai dato per realizzare eh, l'ultimo eh, prototipo della vettura elettrica, eh, tranche che non fu mai destinata al POMOS, che chiaramente non poté in qualche modo eh, definire è l'ultimo ehm, prototipo di questa butticella. Ecco, questi sono i fatti, è la realtà dei fatti, è la verità e perciò insomma noi facciamo eh, una, una politica che mira al benessere degli animali ma questi sono fatti reali che hanno danneggiato in passato l'amministrazione che chiaramente per fortuna è storia passata e non è eh, appunto il presente. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.